Tutto scorre anche in poche frazioni di secondo, le mie ideologie, le mie posizioni su temi generali o su temi personali, i miei desideri, le mie simpatie o antipatie. Tutto cambia e se lo decido posso cambiarlo io. Allora noi abbiamo come esseri umani, come inganno della mente, la tendenza ad identificarci sempre in tutto ci salvano un pochino le situazioni che hanno una componente molto astratta molto sottile le geometrie sono un aiuto grandioso in questo è difficile identificarsi in una spirale o in un triangolo è difficile identificarsi nel colore verde azzurro bianco Eppure un pochino ci riusciamo, non siamo completamente liberi, è difficile identificarsi guardando un bel tramonto sul mare o un'alba in cima alla montagna o il vento che muove le cime dei pini, è difficile specchiare se stessi e quando non lo facciamo vediamo quello che c'è oltre la proiezione di noi stessi che è infinitamente più grande e infinitamente più bello. Quando nella ginnastica del mattino facciamo questo gesto al sesto chakra lo puliamo dalle nostre proiezioni, dalle forme pensiero, dall'immagine che abbiamo di noi stessi e ci permettiamo di vedere altro, di vedere l'energia, di vedere anche proprio solo la materia, quello che c'è, l'essenza del momento in cui siamo. Allora questa carta ci ricorda oggi che non abbiamo bisogno sempre di un grande cataclisma pubblico o privato per fare questo gesto e pulirci. Possiamo deciderlo noi, possiamo applicare delle piccole trasformazioni che ingannino la nostra personalità, che la tolgano dalle sue identificazioni. Lo faceva questo, l'avrete studiato se avete mai letto qualche testo di filosofia, ad esempio tutta la scuola eh, che in Grecia portava avanti Socrate, lui è l'esponente più famoso. Si allenavano nella dialettica, che era proprio quest'arte, di difendere ora un punto di vista, ora il suo esatto opposto. Tanti di noi, nel mondo contemporaneo, se voi sfogliate un pochino i social media, ve ne renderete conto, provano un profondo disgusto nel fare questa cosa. Facciamo l'esempio, proprio quello che in questo periodo è, è sulla bocca di tutti. Siete con l'Ucraina o con la Russia? Provate a difendere l'uno e poi l'altro. Torniamo indietro di un annetto. Siete a favore o contro le vaccinazioni? Sostenetele tutte e due, prima una e poi l'altra, anche dialogando con voi stessi. Andiamo ancora più nel personale. Prendete una persona che vi sta molto molto antipatica. Ho ragione a provare antipatia? Oppure mi sbaglio completamente ed è una delle persone più belle e interessanti che ho conosciuto nella vita? proviamo a sostenerle tutte e due, queste ipotesi. Allora, il dialogo interiore, le parole, non per forza devono essere una trappola. Possono essere a volte un espediente interessantissimo per scardinare le identificazioni della mente. La mente basta che io la punto ed è una sorta di catena di montaggio. Quando le dai una direzione va dritta. Mente, dimostrami che mio cugino è simpatico, bam bam, bam, bam bam Mente dimostrami che mio cugino è antipatico, bam, bam, bam, bam. Non ha una sua identità, è un, una macchinina a molla dove la punto mi conduce. Solo che purtroppo noi cresciamo in una società, da tempo ormai, che enfatizza l'estremismo e quindi ci porta l'esterno, ma l'inganno nostro, anche interno, che lo cavalchiamo, questo inganno esterno, a volte senza rendercene conto, anche con gioia, ci porta, senza quasi rendercene conto, a identificarci in una precisa visione del mondo, in una precisa ideologia, in una verità che descrive la nostra realtà. Il problema è che più diventa statica questa descrizione della realtà, giusta o sbagliata che sia, veritiera o ingannevole, e più diventiamo incapaci di trasformarci. Ma voi lo sapete che le nostre ghiandole endocrine che possiedono la possibilità di trasformarci, che sono la ghiandola pineale e il timo che si trova dietro lo sterno, si atrofizzano nell'esatto momento in cui iniziamo a diventare adolescenti in cui entriamo nella vita adulta, è parte di un processo biologico e sano e fisiologico, ma in parte anche tanto accelerato e accentuato dal fossilizzarci, dall'estremismo. Noi non abbiamo una forma, ce lo dice questa carta, c'è un nome incomprensibile, c'è un movimento che posso solo osservare, seguire, ritrovare dentro di me, ma non posso identificarmi. Non mi può rappresentare un'ideologia o una verità o un cugino che mi sta antipatico. È completamente astratta e noi siamo fatti così. È una verità a cui decido io di credere che cosa per me è giusto e che cosa è sbagliato. Non dico di essere delle banderuole al vento ma dobbiamo allenarci a mantenerci flessibili. Facciamo la ginnastica dei meridiani al mattino. La prima volta che la faccio mi muovo di tanto così, sono rigida, fa resistenza, mi fa male dappertutto, mi trovo a disagio. La faccio per una settimana e inizio ad essere più fluida. La faccio per un mese e ancora i miei movimenti si ampliano e sto meglio la faccio per un anno e ho una morbidezza, una consapevolezza corporea, un rapporto con la mia possibilità di muovermi, di flettermi, di stare a contatto col corpo completamente diversa e il più delle volte molto molto più interessante, molto molto più gradevole. La stessa identica cosa è nella nostra personalità. La personalità non appartiene all'animo, allo spirito, è nel corpo. E anche quella ha bisogno di fare esercizi di flessibilità. Più mi identifico in un estremismo, e più mantengo fissa la stessa posizione, magari per anni. Mi fa male. Muovermi da quella posizione, poi, mi fa male. O è la posizione migliore del mondo e non vorrò mai più muovermi di lì, oppure mi sto molto limitando. Mi tolgo tantissime possibilità. È una carta spietata, questa, nel suo apparire. Ci sono volte in cui è più poetica, in cui è più legata al sentimento, ci sono volte dove senza esitare dice lo vedi qui, è un vortice. Che tu voglia considerare il tempo dell'anima, che tu voglia considerare il tempo del corpo, tu voglia considerare le cose degli esseri umani, tu voglia considerare i cicli naturali della terra, tutto passa. Non ti illudere di poterti mantenere uguale. andiamo ad ascoltare la flessibilità del corpo se c'è, se non c'è se mi fa piacere averne acquisita in più mettiamo il microfono e facciamo i nostri esercizi di stretching speriamo non faccia troppo fruscio con il cappuccio e il maglione. Abbiate pazienza, stamattina fa freddo. <ride> Ho dovuto mettere gli strati. Accendiamoci. Ecco qua. Speriamo di per niente per strada. Alzo un po' la musica. Forse forse ne abbiamo trovata una che non ha problemi di copyright, non diciamolo troppo forte. Allora, ci mettiamo in piedi, come sempre, sento bene i piedi per terra, misuro bene il mio spazio, ci passeggio dentro, sento le caviglie. Le dita dei piedi che si flessono. La pianta aderisce bene a terra. I piedi sono alla larghezza dei fianchi più o meno. Intreccio i pollici dietro la schiena, nell'ordine che voglio. Prendo aria. E svuotandomi da terra, la muscolatura si allunga, si distende l'aria esce dal corpo entro nella posizione Espirando ritorno, cambio l'intreccio dei pollici, ripeto lo stesso movimento uguale e contrario. Prendo aria e mi allungo da terra. Stessa posizione di prima, equilibrio esattamente complementare al precedente. aria e inizio ad allungare tutta la parte frontale del corpo, i quadricipiti si distendono, lo spazio nel busto, nei fianchi si fa più ampio, per approfondire e strecciare di più appoggio i gomiti a terra. Lascio il tempo alla muscolatura, agli spazi nel mio corpo di dilatarsi, di stirarsi. Con la prossima ispirazione, se voglio, appoggio la schiena a terra. pian piano mi accompagno e ritorno a contatto le piante dei piedi se posso altrimenti arrivo alla distanza che oggi mi fa bene prendo aria ispirandomi arrotondo dalla base della schiena lo sterno e il mento si avvicinano, le spalle sono basse, il collo lungo rilassato, la nuca distesa, i gomiti tendono verso terra. Respiro nello spazio al centro del petto e al centro della schiena, all'altezza del cuore. Poi espirando, pian piano srotolo le vertebre, le riallineo e ritorno. Distendo le gambe davanti a me, le punte dei piedi guardano il soffitto. Prendo aria nella pancia e mi svuoto, portando l'ombelico verso i piedi. aria, Pingo le ginocchia verso terra, respiro negli spazi che si dilatano, nel busto, nelle spalle, nella schiena, nei fianchi, anche nel bacino. terra prendo aria l'osso sacro non si stacca mai dal pavimento ad aprirsi è lo spazio nel fianco ad allungarsi tutto il lato in stretching del corpo da terra respiro e lascio scorrere aria Torno al centro, ripeto dall'altro lato. Da terra respiro e lascio scorrere ossigeno, sangue, energia. Poi espirando torno al centro. attraverso i tre corpi, inspiro, corpo-mente, espiro, anima, trattengo spirito. percepire, espiro, sentire, inspiro, fare e pensare. dell'angelo per canalizzare. Terzo, emano la mia volontà, il mio intento. Primo, subito mi radico a terra e prendo la forma di un albero. I piedi affondano nel suolo con le radici, i rami si tendono verso la luce, verso il cielo. Secondo chakra mi rivolgo alla terra, mi apro, apro bene la pancia per ricevere gli insegnamenti e chiedo alla terra di insegnarmi come si vive qui, senza supporre di saperlo. Con il quarto chakra scopro l'unica regola della terra, il continuo scambio, il vuoto riempie Pieno, pieno, si svuota. Continuo a alternarsi, prendere e concedere. Dare e ricevere. Con la mia unicità faccio risuonare del mio suono, del mio timbro, questo scambio. Quinto chakra. Il sesto chakra liberò la seconda vista dalla proiezione della personalità, dall'identificazione. Il settimo chakra si allinea, si tende verso il cielo e contemporaneamente scende nel profondo della terra. Li rifaccio tutti di fila. la filatura la cavità smeraldina. Seguo i movimenti delle geometrie. Yeah, we'll be You're the tutte le forme e ancora nessuno. la pratica vi abbia fatto sentire bene, a me dona sempre un sacco di pulizia, <ride> di piacevole leggerezza per la giornata. Grazie per aver praticato con me, ci vediamo domani mattina sempre alle 9, sarei proprio curiosa di sapere come state e che accade. Buona giornata, buon mercoledì, a domani.